Buonasera amici e amici, è Nicolò che vi parla dalla sua rubrica e oggi mi sono sentito in dovere di dover fare questo video perché almeno in Italia non si ha minimamente la percezione di quella che è la situazione globale che si sta vivendo in questo momento. E da qualche giorno che ci guardo ed è veramente qualcosa di... di siccome io all'inizio avevo cominciato a sospettare che Sotto l'Italia è stato il primo stato al mondo praticamente dell'Occidentale ad avere questa pandemia in modo massiccio. Questa pandemia si sta diffondendo a una media di eh, circa 150 intorno ai 350 mila casi al giorno in giro per il mondo vi faccio vedere la curva dei contagi da, dal, facciamo dal 23 quindi dal 20 di, di, di marzo ve lo faccio vedere questo era il 20 marzo e questa è la curva che sta la curva dei contagi che aumenta in modo incredibile. Io personalmente, devo dire la verità, dopo il lockdown caduti in Italia, qui sembrava, non ne parlano in modo così catastrofico come quando era qui da noi, e sembra che qui sì, c'è stato un morto, due morti, ancora qualche caso, ma sembra una cosa piuttosto contenuta. In realtà, se questi dati sono, questi dati sono veri, sono, sono qualcosa veramente che, che può portare a un, a al debellamento dell'umanità del, dell in modo significativo, eh, se continua in questo modo. Perché sta continuando la curva, come avete visto, questo ve lo faccio vedere in un altro sistema, cioè la curva sta continuando a salire e qui noi eravamo in lockdown, cioè, sembrava di essere alla fine del mondo quando pensate essere in questo punto. Cioè è qualcosa di, di, di veramente che io non mi sarei mai aspettato, anzi in Italia proprio non ne parlano, non, non viene detto, non so, o forse io distrattamente perché... Qui sembra di essere tornati alla normalità, sembra di essere, si vede la gente per strada che prende gli aperitivi. Si vede insomma, si vede un bell'ambiente come ho descritto nei, nei giorni scorsi. Però, in realtà, se sono andato a studiare in questi giorni, i, i, dati, i dati mondiali sono veramente da mettersi le mani nei capelli. Non vorrei perché all'inizio io, io sono sempre per il fatto che, che questo virus sia stato messo, messo volutamente purtroppo io la penso così anche se mi sembra che gli stessi Stati Uniti Trump giustamente fa tutto quello a, che, che cerca di abbassare i toni ma in realtà la situazione è veramente grave, gravissima è solo che, che effettivamente come cavolo facciamo a fermare questa cosa qua Com'è possibile? Cioè nel senso, mi sono chiesto, dico, cacchio, allora veramente... Allora, i casi possono essere due. O è scappato sul serio questo virus, maledetto, da quando? Da un, da un centro dove sono le sicurezze ai massimi? Io mi chiedo allora, se qualcuno ha fatto questa azione, io non so, o gli è scappata di mano, oppure veramente vogliono debellare in modo significativo la, gli esseri umani sulla terra perché non c'è altra spiegazione veramente, io, io sono sconvolto e ve lo faccio dico io dal 12 c'erano 7 milioni e 709 casi al 5 .7 ce ne sono 11 .475. C'è cioè veramente una media di. ci sono giorni in cui cre crescono di 185.000, altri giorni di 140.000, il 2,7-231.000 casi in più al giorno. Ma la cosa drammatica è che è tutta una questione dislocata in tutto il mondo. Poi, il Brasile è quello che mi ha colpito maggiormente, nonostante il Messico è in crisi. Eh, in, eh, in Australia adesso capisco perché sono stato visto in Australia in Australia si era è... l'Italia che sembrava un, uno sputacchio tut, per tutto il mondo non si sa come perché veramente avevamo, chiuso, avevamo già chiuso tutto tutto tutto tutto questo, di, questo contagio questa diffusione allucinante io ragazzi dai non esiste un virus così e così, non esiste un, in natura. Qui, qui parliamo che, che, che abbiamo le cure, che siamo tranquilli, che è tutto a posto è tutto tranquillo, ma si percepisce fuori. Io non vedo, sì, si parla di un caso, un morto, cioè, si parla di poco. E all'inizio sembrava la fine del mondo quando c'era lockdown e la stessa cosa purtroppo sta accadendo in tutto il mondo in buona parte del mondo buona parte del mondo non in tutto il mondo buona parte del mondo i Uniti sono, sono, sono, sono presi che non sanno come fare cioè non sanno come contenere questa, questa pandemia allucinante la stessa catalonia ha dovuto mettere 200.000 persone in quarantena quindi insomma siamo passati dagli 11 milioni. Siamo arrivati a 11 milioni di casi con circa 527 mila vittime. Questo è circa il, il numero oggi. Fatto una cosa del genere, sono morte 38 mila persone, sembrava la fine del mondo ma non succedeva una cosa del genere. Allora o il virus è cambiato e hanno detto di no. In Italia si dice che il virus dei due sta morendo e sta finendo il suo percorso. Io ho avuto, in, in Brasile, la stragrande maggior parte dei, eh, dei contagiati, dei malati, dei morti è accaduto nel nord del Brasile, dove ci sono... dove nella giungla sostanzialmente, nei villaggi all'interno della giungla. Allora io mi sono chiesto, come cavolo hanno fatto, come ha fatto a arrivare il virus lì e a spazzolare tanta gente che chiaramente non ha le cure per, poter, per potersi curare. Perché? Perché vivono, lo stato brado praticamente, che contatti hanno con, con, lo, con il mondo occidentale? Nessuno. Io ho avuto modo di parlare con una persona che studia da 25 anni virus e vaccini. Mi ha detto, lui si può fare facendo per esempio un blocco di ghiaccio così, murato di virus, lo si caccia appoggiato per terra, si scioglie, perché anche le temperature, è nato tutto, tutto sballato, paesi del nord no, paesi del sud sì, non si capisce nulla di questo virus. Pensate, un blocco di ghiaccio si scioglie in Amazzonia, sono tutti persone, insomma, non è San Paolo sicuramente, né Rio de Janeiro, e quindi sostanzialmente questa è la situazione. Io non volevo più parlare di coronavirus, perché insomma, qui in Italia veramente sembra, sembra finita la faccenda. In realtà mi sono accorto che nel mondo è un vero disastro e non so neanche cosa consigliare, sicuramente io, tut tutte le precauzioni che abbiamo fatto, il lockdown in Italia ha funzionato, sarà stata quella la causa? Sarà la causa che veramente vogliono spazzare via buona parte della razza umana? Questa elite famosa di cui ho parlato, eh, non, non so ripetere, sono banchieri, che, eh, perché effettivamente un piano, io me l'immaginavo che potesse essere l'Italia, uno specchietto per le allodole, soprattutto per gli italiani, però in generale la situazione è veramente, veramente globale, drammatica, drammatica, vera morti ci sono, ma più di tanto, però c'è qualcosa che non mi torna neanche stavolta, per cui mi dispiace, io come avete visto ho parlato di altri argomenti che mi interessano maggiormente, però questo è forse quello che mi interessa veramente di più capire e cogliere il perché di tutta questa cacchio di pandemia e capire se ci sono dei responsabili, dei responsabili che, no, che vanno puniti e dir poco per cui ragazzi adesso studierò ancora a vedere questa situazione tanto vi ringrazio voletevi bene volete bene i vostri genitori per cui continuate con le mascherine vi hanno messo al mondo, ricordatelo le persone che vi, vi hanno permesso la vita è una cosa. la vita è un miracolo okay? i fratelli hanno il vostro sangue sono un miracolo come voi quindi voletegli bene, volete bene agli amici, volete bene agli sconosciuti, fregate bene se, se ci sono degli stronzi in giro che se ne ce ne freghiamo, vogliamoci bene, cerchiamo di comportarci come esseri umani, con dignità, con benevolenza, ma non con fesseria, chiaro? Perché non si può essere fessi, bisogna essere preparati e questo è quanto. Io vi ringrazio, da Nicolò, buona serata.